Guarda vero Homer Simpson che sta maneggiando con della carne. Tutto ciò è veramente schifoso. E vedo che sta facendo delle cose. Ok, sembra che se ne stia andando. Perfetto, io lo seguirò, eh, raga. Assolutamente. Cosa c'è qua dentro? C'è una mia testa, il che non è bello. E c'è un po' di Redstone che dovrebbe simulare della carne. Allora, um, dov'è finito il signorino? Ah ah. Oh mio dio no Forse mi ha visto Raga, siamo attenti Qua i signorini possono fare del male No no no no no no no no no Potrebbe vedermi Potrebbe vedermi. Non posso Non posso assolutamente Vedermi vedere da Homer Simpson Anche perché Se lui mi vede Dopo Chiaramente Non si comporterà più in modo strano Allora io sto andando nella neve Ok perfetto Ah, però è veramente lenta questa neve raga um, Sta spargendo della carne in giro Il che è veramente strano Com'è possibile questo? Cioè perché sta facendo tutto ciò Peraltro io non ho capito Cioè sta cercando forse di attirarmi cioè pensa che io sia tipo un mezzo carnivoro Non ho capito Perché magari lui mi ha visto e potrebbe anche essere raga Perché mica è stupido Homer Simpson Cioè in realtà si sì, è molto stupido Però nel senso lavora in una centrale nucleare Voglio dire Forse magari è intelligente Perché sappiamo che le persone che lavorano veramente Nella centrale nucleare sono intelligenti Porca puzzardona Scurreggia ci picchia, Ok perfetto Andiamo da questa parte Dobbiamo stare molto attenti perché qui il signorino potrebbe essere dietro ad una di queste porte e noi non lo vogliamo Vero? Ho paura di quello che si potrebbe trovare qui a Cipicchiona Allora, ma porca puzzarda, non riesco più a capirci niente Oh, oh stiamo attenti raga, mi potrebbe vedere... No, no, no, raga, è lì Ah, ok, perfetto, c'è un blocco qua che ci può tenere nascosti Cosa sta facendo? Lo vedo con la visione... Però voi non lo vedete perché c'è la mia faccione in mezzo, eh... Ma ci picchia Però ho visto effettivamente Allora attenzione che qua c'è sono uh, le TNT E ho visto che lui ha messo un muro Lì secondo me nasconde un gran segreto Perché io l'ho visto Voi non l'avete visto perché appunto c'è la mia faccione in mezzo Credo che stia mettendo le TNT apposta Ok porca puzzarda Allora devo andare da questa No per carità zan. Per carità zan. Hanno esploso tutto proprio raga e qua effettivamente si cade proprio sotto nel void Allora de de de devo essere molto destraggiante E praticamente devo uscire qua Ok perfetto Ok perfetto sono vivo Allora dove Caspita è finito quel Homer Simpson Psicopatico che non è altro porca puzzarda Iscrivetevi al canale per favore